Ben ritrovate, amiche, ma soprattutto amici dello spalino.com. Esce Leo come, Leo come ormai da tradizione consolidata, <ride> ma ormai succede ogni volta, quindi ormai è proprio. Eh, dobbiamo una fare una petizione mm. per quelli che hanno messo la fibra a Santa Maria. Esatto, eccolo, rieccolo, lo rimettiamo dentro. Ciao Leo, ormai da tradizione. Ciao a tutti. Ciao a Martina Poletti e ciao a tutti quelli che sceglieranno di passare con noi questa oretta del mercoledì sera, nel qua nella quale Alessandro Orlandin. Grazie. Eh, Oretta del mercoledì sera nella quale gioca la Serie A, ma noi del calcio minore non ce ne frega niente, ma c'è anche la Serie B, attenzione perché c'è già stata Cosenza-Ternana e ha vinto il Cosenza 3-1, un risultato che non era così scontato, e, no. e c'è anche in corso Vicenza-Monza e indovinate un po' cosa sta succedendo, il Vicenza sta perdendo. Eh, io, cioè adesso, cioè io ho guardato 30 secondi fa siamo al, 30 ero... siamo al 35esimo e il risultato parziale è Vicenza 0, Monza 1 con gol di Mazzitelli Quindi intanto ciao Sara che è la prima che arriva stasera a salutarci Quindi il Vicenza diciamo continua a sprofondare questo è già un risultato più prevenibile ecco, che, che quell'altro Sì, sì, no, ma comunque che il Vicenza continui a sprofondare direi che rappresenta una buonissima notizia per la SPAL perché Vicenza Sperando è la sotto... Sperando sprofondi anche la SPAL stessa. <ride> va bene, no, no. Non auguriamo il male agli altri che poi ci si ritornano. No, è fatto, è fatto. Però in questo, momento, in questo momento Vicenza e Pordenone sono sul fondo della classifica, rispettivamente con tre e due punti, quindi non, non va malaccio alla SPAL che deve tenerne indietro, anzi, deve tenerne dietro quattro, ricordiamolo, che questo è l'obiettivo stagionale. Ciao Elena, ciao Federico, ciao Mattia. Ciao Alberto, è sempre Forza Spal, ci mancherebbe altro. Allora, domani sera si gioca. Eh, oggi c'è stata la conferenza stampa di Pep Clotet. Eh, il mister ha detto diverse cose interessanti, devo dire. Eh, secondo me la qualità del suo italiano sta calando un po'. Eh, <ride> sta sì. calando. A di là del fatto dello... non so se qualcuno ha visto il video ma eh, ha coniugato il verbo speculare eh, mettendo chi è che è il cane che abbaia? Caneo, è il caneo <ride> sì, è, sì. è fuori eh, per favore, per favore. Eh, eh, eh. Eh. vabbè eh, no a Coco, ah, Coco. Eh, è Coco, è Coco. Eh, esatto eh, qua cani, gatti eh, vabbè, mi procurerò un coniglio allora eh, intanto ciao Daniele ciao Andrea eh, ciao Alessandro, ciao Stefano eh, no, dicevo, mh, non so se avete ascoltato il video della conferenza stampa di Pep Clotet ma ha ehm, coniugato il verbo speculare ca cambiando l'accento e quindi ha detto 6 o 7 volte <ride> specula eh, <ride> non speculo <ride> e via così anche a conferenza stampa conclusa eh, nessuno Sandro, ha avuto il coraggio di no, parlare no no, no, no detto. Sandro eh. Sovrani, eh, Sandro sovrani gli ha detto guarda che si cioè, dice specula non specula e Clotet ti ha detto grazie perché così allora, fa, almeno c'è qualcuno che mi corregge perché in genere nessuno mi corregge e io continuo a sbagliare quindi grande umiltà del mister detto questo la cosa più interessante detta da, detta da Clotet anzi le cose non erano specula, esatto. No, non erano specula erano, sono state scusate eh, uno ci saranno dei cambi uno o due ha detto mm. e due per la prima volta non ha garantito la titolarità Tiam Partiamo mm. dai cambi, perché di Tiam parliamo dopo. Mm. Chi cambia, chi mette, chi fa giocare rispetto ai soliti? Allora, per come la vedo io, eh, io credo che Esposito possa avere un turno di riposo. Uno, perché no. forse per caratteristiche fisiche potrebbe averne bisogno. Due, perché anche nell'ultima partita non è che avesse proprio brillato di luce propria. Quindi, secondo me, se c'è qualcuno che va cambiato, poi con la zona lì insomma, si spende un sacco di energie, eh, secondo me Esposito è un papabile. che... Che può Esposito. Esposito, Esposito, Esposito. Esatto. Eh, e l'altro secondo me ti amo. Eh, magari ne parliamo dopo, però intanto sentiamo anche la Polly cosa, cosa ne ma Io fondamentalmente sono d'accordo con Leo per quello che riguarda Esposito, ma mh, perché non l'ho visto brillare? Comunque... Mm, non credo che sia stata colpa sua la partita però ci sono stati diversi episodi che secondo me, in cui secondo me non ha risposto brillantemente di conseguenza visto che comunque è giovane eh, ci si potrebbe sempre aspettare che, fosse, che sia quello che guida centrocampo e non sta succedendo da un paio almeno un paio di partite secondo me anche l'anno dovrebbe... scorso in realtà polli se ti ricordi esposito ha fatto dei periodi molto buoni con altri un po più in ombra poi sì, l'anno scorso è, è, la sicuramente... faceva ridere quindi eh, non è che ce la l'aspettino prendere con esposito però eh... è sicuramente un andamento altalenante da, da, da rispetto a quello che magari ci si può aspettare da un ragazzo giovane eh, però anch'io sono giovane ho un andamento altalenante quindi io lo giustifico. <ride> nel frattempo eh, <ride> i nostri amici lettori compagni di mercoledì sera eh, vorrebbero panchinare un po' tutti da, chi dice anche latte latte, latte a, a, ha bisogno della, della, di un po' di panchina eh, c'è Trepaldelli mm -hmm. ma Trepaldelli ne parliamo anche lui magari tra un po' c'è chi vorrebbe Melchiorri quindi immagino il posto di Colombo Mm -hmm. c'è chi vorrebbe Dorazio al posto di, di sec o di latte, latte insomma diciamo che non siete rimasti molto entusiasti dell'ultima partita no? se è fatto la turno volete... tu orla tu, che panchineresti? se tu fossi paperlandin se tu fossi Pepperlandin, che panchineresti? <ride> Se fossi Peppe Orlandina, intanto farei un po' meno panca, perché Peppe è veramente enorme. Ma a dire di qui, tu di tu copiare, tu volevi copiare Francesco Colombarini, quando gli ho detto: se tu fossi uno scienco, tutto, cosa Avrei un di Intanto avrei un cammello, e niente esatto. momenti memorabili, eh, intanto ciao a Stefano dalla Brianza Estense allora, no, io mi sono fatto questa idea perché Mauro Malaguti oggi in, in conferenza stampa a Clotet ha uh, teso un trappolone, eh, un trappolone atteso perché gli, prima gli ho detto ma a livello di modulo siccome il, eh, l'Ascoli gioca col 4-3-1-2 un po' come la Cittadella ti metterai a specchio con le due punte Clotet non ha detto di no ha fatto un ragionamento dicendo potrebbe aver senso per noi metterci così quindi può anche essere che abbia deciso di giocare diciamo 4-3-1-2 anche perché Clotet non è un integralista cioè lui dice nella mia idea di calcio esistono quattro difensori tre centrocampisti e tre giocatori che sviluppano l'attacco poi che diventi un 4-2-3-1 con il trequartista che aiuta a metà eh, 433 con le tre punte, eh, ma quello ha, ha un'importanza relativa. L'importante è che ci sia questa, questa linea di condotta. Infatti, non sono d'accordo con chi scrive eh, Alessandro. Dice: si, eh, Mister, ha i, poche idee poco chiare. Secondo me, le idee lui ce le ha chiare. E il problema è un altro e lui l'ha sottolineato anche oggi. Cioè, questa squadra ha giocato otto partite insieme da quando ha chiuso il mercato. Non c'è stato un ritiro estivo se non con, una, con un mucchio di giocatori che o se ne sono andati o erano giovani e quindi, diciamo, non erano i titolari di questa squadra. Quindi, cioè, lui sta cercando di costruire una mentalità adesso, però, in partite competitive. Chiuso parentesi. Eh, detto questo, secondo me eh, aggiungerà crociata a metà campo con Mancoso su altre quarti e probabilmente metterà dentro Melchiorri davanti perché a giudicare dalle parole che ha speso mi è sembrato che, eh, che abbia apprezzato quello che Melchiorri ha fatto vedere eh, domenica sera io non tanto sinceramente perché quel, quel gol non segnato sotto la Ovest secondo me grida ancora vendetta però l'allenatore lui Vabbè, può capitare di scapostare poche... cioè, è difficile anche giudicare un giocatore eh, per una giocata sotto, sotto l'Oves con 30 minuti, devi entrare in una partita così, insomma. Secondo me Poi ci potrebbe stare anche è per fare ma fare un attaccante di 34 anni che ha fatto 20 anni di B, cacciala dentro da lì, non, non riesco a pensare. Eh, vabbè. Da... vabbè, dai, magari hai avuto un momento di defiance, de Come quello della Pogli. Ah, lo, lo vede, come scusa? <ride> come i tuoi momenti di defiance. Non eh, eh, no dai, comunque sicuramente Clotetta ha una visione di insieme che è un po' diversa da quella che possiamo avere noi vedendoli giocare giocate. su quello non così, ci sono dubbi, anche sì. perché se aprissero uno o due allenamenti a settimana ci faremo anche un'idea un pochino più precisa. Se qua... ha speso comunque delle parole su di lui durante comunque una conferenza stampa per partita, secondo me ci sono dei buoni presupposti e lui ha visto qualcosa, evidentemente poi... No, no, ma certo. Ma, cioè, uh, io mi eh, però anche, però, che... scusate, <coughs> scusate, però, ha anche detto una cosa. Ha detto davanti abbiamo tante opzioni. Quindi, non è che ha detto farò giocare Melchiori. Ha detto Melchiori. Mi è piaciuto in quella mezz'ora che ha fatto. però davanti abbiamo, abbiamo diverse mh, possibilità. Perché comunque ci sono latte, sec e, e compagnia varia. Quindi. gli scopo Mettiamo ma Piscopo mi sembra che parta un pochino più indietro nella gerarchia a giudicare anche dal minutaggio la partita in corso nel senso che a me comunque di grandi opzioni non ne ha davanti le e opzioni credibili sono Colombo e sono Melchiori quindi è punta che... quindi, quindi la punta, punta è una... Esatto. Una... <ride> no scorso Agualla punta e una squadra quest'anno sono solo una punta e comunque mi eh, aggancerei a quello che tu hai detto prima Orla mm. eh, relativamente a quello che ha detto Clotet prima di guardare avanti e pensare all'Ascoli mm. ehm per chiedervi un vostro punto di vista, perché mh, dopo nella conferenza stampa, che è andata veramente per le lunghe, ma no, partita eh, sono che è stati stata, solo 20 minuti, figurati. Eh, non è stata la conferenza stampa in sé, è stata l'attesa della conferenza stampa, che è stata veramente <ride> allucinante. È la ah, ma stessa. Ah, stessa. Sì. Scusa, scusa pensavo ti riferisci a quella di oggi, no, no, no. il post partita no, di Spagna? No, no, no. Okay, sì, sì, però no, no, il post partita. Ok, ok. Che praticamente ci stavano chiedendo dentro lo stadio. Eh, e. C'è stata una, una cosa singolare che mi ha fatto pensare un sacco, tanto che a Vicari eh, gliel'ho anche chiesta, però non, ha, non mi ha dato esattamente la risposta che volevo. Ossia che Clotet ha spiegato in maniera molto, secondo me, chiara e senza molti giri di parole, eh, quello che poi tu hai ripetuto prima, ossia perché la squadra fa così, perché è una squadra giovane, perché sono insieme nel primo settembre e tutto quanto, e ci vuole tempo. E quindi... Mh, non si è nascosto, non l'ha detto come un albi, ha detto, ragazzi, le cose stanno così, punto. Cioè, non è che possiamo sperare di fare grandi cose. E poi eh, Vicari, che era, non ha sentito la conferenza stampa di Clotete perché è arrivato dopo, qualche minuto dopo, prima ancora che gli facessero le domande, gli ha detto: io vorrei precisare una cosa: mi prendo la responsabilità di questo momento. Eh, la colpa, cioè, non la colpa, io sono uno dei giocatori più esperti e quindi non vorrei che la prendeste con i giocatori più giovani mm. a me questa è un'affermazione una che mi ha lasciato un po' perplesso nel senso che non c'era secondo me bisogno di uh, dover trovare un colpevole di questa cosa o qualcuno che facesse scudo perché la comunicazione che veniva dall'allenatore era questa è la strada giusta è giusta che sia così, non c'è un problema di cui dobbiamo dare solo una spiegazione mm. e quindi questa Io è una una chiave di lettura sì. poi finisci il tuo intervento e poi ti dico No, no, niente, io solo ho solo chiesto una precisazione a Vicari su, dicendogli che appunto Cloteta, vedo che tutto sommato, le cose erano giuste così, quindi non vedevo perché lui avesse dovuto fare questa precisazione. E lui mm. ha risposto dicendo, ma così in generale, perché così. Io l'ho vista un po' strana, ecco, quindi mi è sembrato quasi che Cloteta avesse detto quanto aveva detto per uh, proteggere la squadra. Se poi, mh, dopo così tanto tempo, quindi presumo che Clotetta sia stato in ritardo perché abbia parlato con la squadra degli spogliatoi, presumo io, Vicari, di sua iniziativa, viene non dentro. si a mangiare la genere. piedina con Tacopina, dai. Esatto. Piedina e Tacopina. Piedina e Tacopina. <ride> Ditemi no, la vostro no, punto di vista. No, no, la mia chiave di lettura è questa, che Vicari è venuto a fare questo discorso da, da, da capitano coraggioso. Uno, perché o gli è stato detto di farlo, o due... Eh, ha una prospettiva storica diversa da quella di Clotet perché Vicari qua da 5 anni ha vissuto bei momenti ma anche momenti abbastanza deprimenti come per esempio l'anno della retrocessione e, e, e la contestazione della fine della scorsa stagione che è stata molto pesante eh, lui stesso è stato un po' beccato secondo me un po' dal pubblico, un po' dalla critica per eh, una presunta mancanza di personalità eh, e quindi secondo me un po' ha voluto riaffermare il suo ruolo da maschio alfa eh, e un po', è un po' ha messo un po' le mani avanti dicendo magari, di, faccio una parafrasi, no? cioè, percepisco che c'è un po' di nervosismo, di scontento, di, di, di, di aspettative magari che non sono in linea con quello che stiamo facendo e allora vi dico subito: prendetevela con i vecchi, prendetevela con me, eh, eh, però fate lavorare in Santa Pace, questi ragazzi. Questa è la lettura che darei io alla sua scelta. Ma io sono mm. anche io veramente d'accordo con te. Secondo me, avendo vissuto dei momenti appunto particolari di bene e male ha messo un po' le mani avanti anche per cercare di mantenere l'ambiente tranquillo e non mettere pressione a dei ragazzi che sono magari giovani che hanno bisogno di prendere un po' le distanze, cioè le misure più che le distanze dell'ambiente ovvio è che il nostro tifo il nostro cioè il seguito della spalla è comunque vivace cioè anche in città è abbastanza scusa tardi. Polli tu, tu, tu eri in curva domenica? Sì Cosa hai pensato quando ti amo, ha sbagliato quel pallone? Non ho avuto il tempo di pensare perché hanno pensato e urlato tutti i loro pensieri. Quello di ok, quelli faccio dietro il di... riassunto di cosa è stato urlato in curva domenica. dopo il Chissà, mai, a ci picchia che immagino sia stato detto. Far sì, diciamo che, no, che come varie domande che mi fate molto spesso durante queste dirette, non è mai ripetibile. <ride> Però, diciamo che no, non sono volati sicuramente dei gran complimenti. E mm. lo scontento sul, sulle prestazioni del portiere titolare, continuano ad essere abbastanza pesanti. Ci arriviamo, mm. ci arriviamo, ci eh arriviamo. Sì, allora. So, intanto vedo volevo... che arrivano molti suggerimenti. Tipo, per esempio, Leonardo dice, eh, come viene esposto, aggiungerei Zoculini sarebbe un buonissimo filtro. Un filtro di cosa, non lo so. Eh, io ho delle perplessità su Zucculini, devo dire, eh, per, perché nessuno suggerisce a Bu il grande colpo del Real Madrid? Per, perché nessuno caldeggia perché in quella, cioè, perché nessuno in la sua titolarità? Eh, con A quella insieme no, a, Paco a quello lingua lì, lì. Paco lì. A eh, Paco ormai è ormai andato e purtroppo non tornerà più. Eh, no, dico però, che però... lui fa parte di quel, di quel gruppo di, quel, di giocatori. Di quel eh. di tu l'hai eh, eh, oh. messo, messo automaticamente no, in quella no, cartina. Non, eh, non anticipo, però io vi dico già: prima che mi rubiate l'idea, che per me può essere la mascotte della Spalla. Ve lo dico. Eh. Ok, ci, arri ci arriviamo. Siamo anche eh, va bene, va bene. Ehm, no, volevo, volevo dire un'altra un cosa. Intanto volevo guardare i convocati di domani, eh, se c'è a o no. Ma <ride> sospetto di no. Di no. Ehm, ah, dice però... che poter, potrebbe essere lui il colpo a sorpresa di, di Clotet. <ride> uno dei campi c'è nei, convo nei, eh? nei convocati? Vabbè, vabbè è tesserato. Cioè, ci mancherebbe, Beh, ma magari vabbè, non lo so. Comunque, ehm, andiamo, avanti, andiamo avanti. Comunque, secondo me la, la formazione sarebbe ormai qua lì oppure Clotet ci, ci, ci fregherà tutti e metterà una formazione completamente rivoluzionata. però da quello che ha detto oggi, cioè, non mi sembra uno che viene in conferenza stampa un po' come faceva anche. Rastelli, l'anno scorso, che diceva delle robe, e poi la eh, domenica vedevi una, una, una formazione che non c'entrava niente con quello che aveva dichiarato. No? Invece mm -hmm. mi sembra piuttosto diretto in questo. Più onesto con l'H, dici. Comunque è, è arrivato il momento… Stare, è, una, è una questione di provare a, anche a fornire informazioni non, eh, non così… È arrivato comunque il momento di parlare orla del topic di, di giornata, perché… Dai, si può chiamare anche qua... tema, esatto. Eh, il tema, l'argomento, il topic della giornata eh. ossia il tema portiere Perché vuoi o non vuoi Di questo si, si parla, si sta parlando E si è parlato ogni ah, giorno mm -hmm. Allora eh, Abbiamo già detto che potrebbe essere Un avvicendamento in porta eh, Allora detto io vi chiedo L'ha detto quello tet Pomini o Seculin? Per me è pomini tutta la vita io non so dare la risposta perché non li conosco più, perché li conosco allora eh, Davide, prima di scrivere, metto questo commento perché tutti parli di Pomini e non di secoli? Pomini ha 40 anni e non ha ah. futuro eh, ho capito, ma a me interessa che abbia del presente non del futuro eh, e, e il punto è che Pomini allora, se andiamo a guardare dal punto di vista strettamente eh, a, a, algebrico, chiamiamolo così dal 2017 a oggi sai quante partite ha giocato Pomini? ben poche quante? Dal, 2000, dal 2017 ad oggi? Sì. No, una marea dovrebbe averne giocato. Non non marea, no. una marea no, però ne ha giocate 50. Beh, che insomma, non... è comunque un partito che comunque, ha da per, eh. per uno che ha sempre fatto il secondo, mh, discreto. Adesso tu dimmi, Seculin, che ha 31 anni, non ne ha 41, quante, quante partite ha giocato dal 2017 ad oggi? Sì, Almeno meno di 50. Ne ha giocate 8? Ecco questa è la principale ragione per la quale io preferirei vedere Pomini tra le altre cose nelle amichevoli nelle poche amichevoli che ho avuto modo di vedere Pomini mm. mi è sembrato molto più sul pezzo del suo collega più giovane e quindi se tanto mi dà tanto magari Clotet se deciderà di cambiare perché oggi non è che ha detto cambio il portiere ha detto eh, Demba si è ripreso bene dall'errore ha mostrato voglia di recuperare di crescere bla bla bla però ha detto io devo fare delle scelte in funzione della squadra e devo essere credibile agli occhi degli altri che vogliono giocare perché se gli altri due portieri vedono che il portiere titolare commette gli errori, gravi o non gravi il portiere di riserva dirà e beh, ma scusa ma questo qua fa gli errori io non gioco, e la, la mentalità poi è quella lì anche tra i professionisti magari Pomini, Tiam e Secoli sono i più amici del mondo, vanno a cena tutte le sere però se sei giocatore e, e, e ci tieni la pensi questa cosa. Ma se voi in questo momento foste, foste eh, Peppe Orlandin e Peppe di scuola, lo mm. cambiereste, ti amo o no? Io, Io sì. sì. Ok, E mi dispiace per Demba che ogni tanto allora, guarda mi... questa diretta e, e, e poi vabbè, niente. E, no, però, però... Eh... <ride> sì. dimmi, dimmi. No, no, che in realtà cioè, ci dispiace, sì, ma non è una questione personale, un po' come... Tutti uh, come per tutti i giocatori non lo era per Viviani no, no, l'anno scorso io fino oh. al secondo minuto di Spalcomo avrei risposto no a questa domanda convintamente perché anche dopo Terni ho fatto un editoriale per difendere Tiam ma certo, l'errore è... di Spalcomo secondo me è talmente eh, pesante e ha talmente inciso su, anche su, su, su proprio sull'umore dei suoi compagni in quel mm. momento che, che secondo me bisogna dare un segnale e, e, e cambiare ma non cambiare ah. da qui alla trentottesima giornata, è eh. cambiare adesso. Sì. Oh, cambiare adesso perché comunque l'errore è adesso. Io penso che tutti nel nostro lavoro, se commettiamo degli errori, veniamo ripresi da chi è il nostro responsabile. In questo caso l'allenatore è lui e giustamente per, in termini di credibilità deve compiere un'azione, altrimenti significa che tutti gli altri giocatori che, ehm, che, che fanno delle cappelle nelle partite vengono sostituiti la partita dopo o dopo due partite, Vuol dire allora che appartengono a un'altra categoria, il portiere è un giocatore come gli altri. Con tutto il bene che possiamo volere a Tiam, in questo momento forse sarebbe il caso farlo Sei... ricadere un po'. Allora, intanto questo, questo commento. Mi ha fatto per leggerlo, Leggino le pure, Paolo pa, pa, Martin. Pomini a vederlo nei tiri nel riscaldamento pre partita mi ha ricordato quando mandavi in porta il fratellino piccolo e poi ci tiravi delle sbadilate. <ride> <ride> <ride> <ride> grazie a Gabriel, <ride> magari <ride> quando mandi il fratellino piccolo in porta scopri che, che ha del talento che come è forte, sai? Che è forte. E... Vabbè, Pomini, Pomini è un portiere <ride> dalle caratteristiche molto diverse da Tiam visto che sarà come minimo 15-16 cm più basso e... è 1,85 e pesa 80 kg e quindi è 15 cm più basso di Demba perché, anzi 17 sì. cm più basso di Demba visto quindi che potrebbe essere è... la prima partita in cui nella telecronaca non sentiremo dire i e m della spalla eh, esatto <ride> è un portiere di, di taglia normale ehm, no vabbè ma eh, quello che sto dicendo l'elefante nella stanza per, per usare un termine anche un po' abusato di questi tempi è un altro secondo me è che Tiam è un asset di questa società e di, di asset tecnici di questa società ne ha pochi perché prima qualcuno faceva notare sono tutti ragazzi in prestito, è vero ma perché c'era un'esigenza di taglio dei costi quindi non è che si poteva fare altrimenti e non, si pote, non è che si potesse fare altrimenti scusate, devo parlare meglio e, mh, Tiam è uno, è uno degli asset di questa squadra quindi se tu vai a svalutarlo il prossimo anno cosa te ne fai di Demba Tiam? Beh. Sì, mh, io mh, non so se con il cambio di, di proprietà ci sia stato un ripensamento nelle scelte strategiche. Io credo che in Porta ci sia stata forse un po' di, non dico confusione, però un po' di idee un po' più annebbiate forse. Anche perché, come scrive Davide Bellocchio, che vedo, dice: Io farei giocare Seculina, altrimenti non ha senso il secondo. Allora, di solito in tutte le squadre professionistiche. No, vabbè, ma in ogni caso non è, non è questo il punto. Eh, in tutte le squadre professionistiche c'è il portiere titolare, c'è mm -hmm. un portiere di un gradino sotto e poi c'è il terzo portiere che non gioca neanche se il primo è senza gamba, di solito, no? oppure in situazioni veramente drammatiche. Mm -hmm. e, e Se noi andiamo a vedere, quest'anno la Spagna non ha seguito questa tipologia di costruzione, ha preso A, ah, non è che ha preso A, ah, aveva in casa un portiere, come dici tu, un asset, quindi un, un prospetto sul quale vorrebbero investire e fare in modo che si valorizzi per poi magari un giorno poterlo rivendere quindi qualcosa che la SPAL ci tiene a farlo maturare tiene a farlo maturare, e poi ha preso un secondo portiere Seculin e poi forse si è resa conto che si era troppo corti anche col secondo e hanno preso nonostante i 2 metri e due, nonostante i 2 metri e 2 di, di Tiam e quindi questo anche quando era stato preso, questo ragionamento l'avevamo già fatto, effettivamente è un ma po' strano come strategia no, ma di secondo mercato. Secondo me è stato preso Pomini perché ci si è accorti che Seculini. Appunto, però eh. Eh, insomma... Però no, scusa, cioè, vorrei fare un po' di contesto. Che Tiam avrebbe fatto il titolare quest'anno? Era stato deciso sia con la gestione vecchia che con quella nuova? Cioè, certo. è il, pro il progetto tecnico da quel, su quel lato lì è rimasto, è rimasto lo stesso lui, sì. nel senso che, che Giorgio Zamuner eh, eh, aveva eh, valutato eh, l'idea di, di mettere al titolare perché l'anno scorso al netto di forse un paio di partite un po' così si era dimostrato mediamente affidabile per il tipo di campionato che, che, che la spalla avrebbe dovuto affrontare il, il tema è quello lì è chiaro che quando metti in porta uh, un giocatore come Demba che ha un'esperienza limitata perché quello è, insomma ha fatto mezzo campionato di C e, e poi ha sempre fatto il secondo, il terzo qui è chiaro che ti devi prendere un rischio e i, i rischi in questo momento stanno pagando o non stanno pagando perché poi questo in realtà lo sa solo Scalabrelli, cioè il preparatore dei portieri se Tiam in queste 8-10 partite ha mostrato dei miglioramenti anche in termini di atteggiamento di sicurezza, di tutte queste cose qua oppure <coughs> purtroppo continua a peccare di quei difetti che stanno costando dei punti alla spalla Sì, però ci sta che quando tu costruisci una squadra prendi delle decisioni fai una pianificazione strategica eh, decidi quali sono gli elementi su cui investire è stato deciso di eh, scommettere perché alla fine una scommessa era perché Tiam l'anno scorso ha fatto secondo Berisha poi Berisha è stato, ha avuto un sacco di problemi e quindi comunque si è messo in mostra facendo anche qualche errore, il più famoso è quello col Brescia, di cui parliamo sempre. Eh, però quando si scommette sui giocatori può andare bene o, o può andare male. Il problema è che se si scommette su un attaccante, al massimo è un brocco e non farà gol. E non farà gol. Scom... Tipo Paloschi. Eh, tipo Paloschi. Quando... Sì, è una scommessa non era esattamente, però... Eh... <ride> In un certo <ride> senso... scommessa. Ah, beh, scommessa. Mm. Quando scommetti sul portiere devi essere anche cosciente dei rischi che corri. Perché, eh, so, per dire una roba che non dice nessuno, quando sbaglio il portiere è gol. Eh, Grazie, insomma, è Leo. un problema. Prego. Questa chicca, ragazzi, scrivetemela. <ride> no, volevo leggere un po' di commenti. Luca ci scrive anche della presentazione delle maglie. Matteo li evidenziò molto chiaramente che puntavano su Demba. Mattioli in quell'occasione non disse anche qualcosa di, di estremamente come dire, ambiguo sul, de, sul de, vabbè lasciamo perdere, voilà. Sì, eh, meglio. no mi, mi, mi raccontarono questo perché io non c'ero, però vabbè, eh, dice Stefano se Tiamo riposa per qualche gara non significa che non giocherà mai più, E infatti è proprio quello che stavo dicendo io prima Stefano, che eh, in, dopo la partita di domenica secondo me ha senso dare un piccolo segnale di discontinuità, poi magari ad Ascoli perdi 3-0 eh, con tre cappellate o di seccolino o di Pumini, dici, ah vabbè, allora la topa allora è pescita. Top allora del... sbaracchiamo. Eh, allora, allora mettiamo in porta a V. Eh, eh, <ride> però Tanto per Scala eh, Brelli. direttamente. O Scala che comunque secondo me se accava ancora. si presterebbe, secondo voi, a fare... Sì, anche secondo me. <ride> anche secondo me. E... Quando non scuso. Quindi, in definitiva, siamo tutti e tre d'accordo sul fatto che domani si giocherà Pumini. Sì, ma anche sì. vedo che i nostri amici lettori qua non è che la pensano molto diversamente. No, ho, ho, ho visto degli endorsement per Seculin o Seculin o Seculin. Tanto sp spero che ce lo facciano intervistare, così possiamo chiedere anche come, chiedere si, di pronuncia. come si pronuncia. Esatto, come abbiamo fatto con, con IconoMu all'epoca, perché lo chiamavamo tutti, <ride> Icon o IconoMu, o Iconomu, o Iconomu no, lui dice IconoMu, Iconomu. Iconomu. esatto. Mm -hmm. eh, ne approfitto, piccola pausa, eh, visto che abbiamo menzionato 1, 2, 3, chi gioca, che eh, mi è toccato dare un punto alla Marta, che oggi non c'è, nel nostro giochino solito, perché prendi Spalcomo. Eh, io avevo detto che Colombo sarebbe stato decisivo e mannaggia eh, la miseria, i giocatori del Como si sono fatti autogol e quindi, <ride> e quindi non ho potuto prendere un punto. Eh, Leo aveva detto Sec, che insomma ha fatto una partita... Così così, è Dimenticato. è in freeze o l'abbiamo perso? Ah, no. No, no, no, no, era sì, frizzato nella vita reale, nella vita <ride> lo reale. Sto guardando lo schermo. La Marta, la Marta ha detto Viviani e Viviani ha chiuso la serata con, con una media voto della stampa di 7,28 e quindi direi che la Marta si porta a casa un bel, un bel, un bel, un bel puntone. puntone. E... Ma siamo in classifica? In classifica siamo che tutti hanno un punto tranne Leo, praticamente. Eh, sì, no, io, io spero di tenere Io, questo, io, io ne ho due, no, medio. aspetta, perché adesso valgono doppi. Eh, io, io ne ho due, la Polly 1 e la Marta 1. Eh, okay. Però, attenzione, perché stasera eh, abbiamo due partite da pronosticare, quindi... Ah, eh, che bello. Yeah. Eh, allora, intanto qualche commento, qualche commento. Ce ne sono arrivati diversi allora direi che possiamo partire eh, da cristiano caproni che dice farlo stare in panchina come punizione per uno o due partite non ha senso o lo si conferma a prescindere dagli errori o lo si boccia definitivamente mm -hmm. mm, poi abbiamo alberto che so. dice dì... Cioè, il problema è che Tiamo, dopo l'errore, ha perso la testa e ha sbagliato dei rinvii sia, sia con i piedi sia con le mani, quindi vuol dire che non è più sereno. Quindi farlo riposare un po' non guasterebbe. E Stefano invece dice: Il nostro ex Polizzi sta facendo un ottimo campionato. Poluzzi. Poluzzi. Sì, ma ma Poluzzi Poluzzi. Da, da quando, da quando non è, è stato, a leggere, a è stato svincolato dalla, dalla spalla? In realtà è andato in Serie C, ha sempre fatto dei buoni campionati. Ma perché secondo me è un è un buon portiere, alla fine, cioè magari non è una roba da titolare a fare il Serie B, ma serie C, super affidabile. Ma sul discorso che fa Cristiano, scusa Leo, poi ti, ti do la parola, io non credo che, che, che, che tenerlo in panchina domani sera sia una punizione, dico solo che in una logica, diciamo così, uh, di coerenza da parte dell'allenatore, potrebbe avere senso dare una possibilità a qualcun altro, perché se un portiere commette un errore come quello che è stato commesso domenica che ti mette la partita in salita e ti stravolge il piano partita perché eh, non credo che il piano partita della Spal fosse eh, il aspetta, aspetta, aspettare il Como prendere gol <ride> e, poi, e poi andare a farne due cioè c'era cioè, l'idea di, di mettere il Como là nella sua area fin dall'inizio secondo me e, e questo non è stato possibile eh, non con la serenità che hai eh, sullo 0-0 credo, mm. um, quando ti si guasta il piano partita così, tra l'altro al primo cross della partita, è quello il punto, perché se, se un giocatore avesse fatto un tiro clamoroso e il portiere respinge, poi non è veloce abbastanza tirarsi su per, per andare su, sulla ribattuta, dici vabbè oh, eh, è un errore, però quello là ha fatto una prodezza. ma qui di prodezza non ce ne sono viste, se era un cross ai due all'ora, cioè, mm, non so, cioè, si è discusso anche no, de, de, di Vicari e di Tiam no? magari Polli tu dalla cura hai visto qualcosa se non eri troppo impegnata a smadonnare cioè mh, che, che Tiam, sembra, di non aver visto. Tiam sembra rimproverare qualcosa a Vicari non si capisce cosa gli rimproveri sinceramente perché è vero che Vicari fa un leggero movimento con la gamba a destra ma questo basta per trarre in inganno un portiere in quella posizione in quel senso di gioco? Secondo me no però magari mi sbaglio scusa Leo eh, ti avevo detto che no, è no, stato niente, breve eh, non lo so no io invece volevo tornare sul commento di sì, mi sono già dimenticato. No, <ride> eh, sul commento di Alberto Tabacchi che dice sì. eh, che ti amano, ha perso la testa. Sì, effettivamente. Eh, dopo l'errore che ha fatto, ha fatto un paio di, di tentativi di piede che non gli sono proprio riusciti, non Beh, che sia ma... la specie della senzio, casa, esatto. Però, esatto. Eh, però comunque è, insomma, qualcosa che ha, difficilmente ha fatto in maniera così plateale, eh, un errore, però è anche vero. A sua discolpa posso anche dire che essendo comunque giovane, eh, magari con una curva che ti mugugna comunque alle spalle per quanto possa cantare, eccetera. Cioè, comunque sappiamo bene che soprattutto i lati della curva no, ci sono i mugugnoni. Eh... non ho sentito mugugni, sicuramente. No, eh, perché non eri... però, però secondo me Orla non, devono essere... non deve essere sotto la festa, ecco. Eh, Vabbè, o come... applausi scroscianti ogni volta che la palla. Secondo me un po' comunque lui sapendo di aver sbagliato in una situazione un po' così, secondo me mh, potrebbe anche essere comprensibile, detto questo io lo cambierei, eh, quindi non è che dico che, che deve giocare per questo, però forse dal punto di vista umano qualcosa possiamo eh. concedergli. C'è anche un commento di Matteo che invece dà ragione all'endorsement di Orla, quindi dice che Pomini può giocare tranquillamente con la paglia in bocca e farebbe comunque... Vorrei vederglielo fare, tra l'altro. <ride> è sempre vedere stato Pomini. il mio sogno... Pomini vedere. che scende in campo col paglione. Con la, con il Una metafora che mi ha sembrato... il che rotolato nella sì, manica, della però. maglia? Della <ride> maglia. <ride> Eh, ci confermano che i mugugugni ci sono stati, eh. Beh, in tribuna lo sappiamo perché noi vabbè, in, oltre in a avere tribuna si un più... un po ah. per tutto, eh, ma in ma anche in curva Io ne ho sentite tanti. In tribuna, in tribuna la cosa più, più usuale è, ma cambia, ma Clotet cambia. No, tipo, poi, figurati se questo fosse successo. Questa è stata quella partita in cui Clotet non ha fatto neanche un cambio. Vabbè, insomma, a Cittadella. la no? Penultima, la penultima. Eh, esatto Figurati cosa sarebbe successo in casa se lui non avesse fatto neanche un cambio fino all'89. Eh, tra l'altro vi segnalo, eh, vi do un aggiornamento spassoso sulla serie B, che è ripreso, è ripreso Vicenza Monza 01, ma giusto per curiosità, per, per, per sfizio, mi sono sintonizzato su TV a Vicenza eh, e segnalo a tutti quelli che ci seguono che l'anno scorso sono impazziti per Sarapina sarà Pinna questa sera sta indossando una specie di bustino in, in ecopelle che secondo me soleticherà parecchie fantasie. Vabbè, eh, fine della parentesi. Eh, detto questo, andiamo al prossimo tema. A proposito dei mogugni, perché Clotet oggi mi è, sembrato, mi è sembrato lievemente irritato su questo tema. Troppi mai content, nel senso che troppe critiche questa squadra rispetto ai presupposti della stagione oppure la dose giusta di critiche perché anche dopo il pareggio di domenica se ne sono lette tante. Allora partendo dal fatto che dice sì, sempre che a Ferrara ci c'è un pubblico che mugugna, cosa che non è vera. In, è vera. in generale. Sì. Esatto, esatto. Io vorrei partire proprio da questa cosa qui perché io non credo che dalle altre parti eh, so, facciano dei festoni ogni volta che la squadra, comunque la squadra eh, per quanto si possa sbattere, per quanto anche la curva comunque abbia sempre chiesto una squadra non da primi posti, ma comunque la squadra che sudi la maglia, e questo la SPAL lo sta obiettivamente facendo, i risultati se non arrivano è automatico che facciano partire i mugugni. Eh, e questo Clotet lo sa bene, è troppo intelligente per non, per non prendere in considerazione questa cosa. Quindi eh, la squadra ha anche fatto quello che poteva fare. Eh, poi vediamo anche un po' di numeri, di statistiche confrontate anche magari con l'Ascoli, così entriamo in prima partita. Però eh, io credo che faccia parte delle, del, suo, del suo lavoro, ascoltare i mugugni se, e prendere complimenti se le cose vanno bene. In questo momento la Spal è obiettivamente a ridosso della zona retrocessione, eh, che ci si può aspettare che siano tutti felici e contenti? Cosa avrebbe detto Mattioli? Nel post partita di una gara del so genere, questo commento che arriva con scritto avete rotto il cazzo, non so se <ride> ce l'ha con noi, o non so con chi, vabbè, se ce no, l'ha con noi, noi, grazie per questo commento e, e chi se ne frega di cosa pensi, vabbè, eh, allora mh, non so se ce l'ha con i mugugnoni In realtà, forse Ma la parola dei Mugugnoni sì. ce l'avrà con i Mugnoni, sì. eh, eh, sper spero, spero, spero proprio di sì. no... Comunque dai, io, io sono d'accordo con, con, con Leo, cioè in una posizione di classifica come questa e visti comunque un po' i presupposti dell'inizio della stagione, un po' tutte queste grandi, gran, boh, grandi elogi, grandi feste, ci può, ci può stare che la tifoseria non sia contenta. Poi che le critiche vadano a Clotet, che le critiche vadano alla spalla, Secondo me Clotet è stato molto intelligente oggi nel rispondere, cioè lui alla fine ha detto fondamentalmente che eh, la squadra sta giocando bene, quindi al di là degli errori dei singoli... Eh, è giusto che si compatti che cresca gradualmente che il nostro obiettivo di quest'anno non è sicuramente la promozione quindi noi non si aspetta in primis che la squadra vinca tutte le partite ma che ci sia una, cost una certa costanza ed è vero anche che sì non vinciamo però non stiamo neanche perdendo quindi Cosa eh, veramente detto Mattioli orla nel post partita? Il eh. Mattioli 1.0, non vedo, quello vedo, censurato. Vedo che Stefano, invitate Mattioli, era che è svincolato, ma Mattioli già svariate settimane fa eh, disse a un nostro collega che non ha intenzione di parlare. Eh, perché a tra, eh, avrebbe troppe cose da dire il che è una frase un po' sibillina ma è così insomma, e quindi evidentemente non, non è ancora il momento di parlare con Walter Mattioli della Spal di adesso o di allora um, eh, no, la, la mia riflessione scusate, volevo mettere due punti um, uno eh, il discorso diciamo così delle aspettative secondo me è stato uh, condizionato da, dal profilo mediatico di Tacopina che arriva il presente americano e si sboccia e qua e là e entusiasmo e prossima serie A e questo e quest'altro e quindi questo un po' contrasta con una squadra che quest'anno deve faticare per portare a casa la, la pellaccia e perché da un lato abbiamo Clotet Zamuner, Tarantino e chi più ne ha più ne mette che dice "Oh ragazzi quest'anno ci dobbiamo salvare basta se ci salviamo con quattro giornate di anticipo, con una non, non ce ne frega niente, ci, ci dobbiamo salvare e basta. Il prossimo anno ci si guarda. Eh, la seconda cosa che dico è, e, e qua faccio mia una riflessione che ha proposto il buon Marcello Micai, che saluto, eh, dice, oh ma l'anno scorso la principale lamentela era questa squadra, non hai, non hai maroni, non lotta, non corre, non suda la maglia, eh, sembra non fregargli né niente se c'è qualcosa che non si può rimproverare a, a questa squadra è che, è che è appunto questo cioè che, no, che non dimostri che gliene freghi qualcosa anzi gliene frega assai perché si vede che tutti si sbattono si danno a fare poi oh sono giovani, inesperti in alcuni casi eh, acerbi diciamo così o, o anche non così straordinariamente dotati però comunque ce la mettono tutta e allora se mi chiedono di scegliere tra la squadra dell'anno scorso e quella di quest'anno io prendo sempre quella di quest'anno anche se l'anno scorso a stora qua Vabbè, l'anno scorso, questa era, era appena iniziata la stagione, però diciamo a questo punto del campionato dopo 8-9 partite, Marino veleggiava in alta classifica. Che poi comunque sia sempre lì, eh, perché cioè, adesso se uno, adesso noi ci stiamo facendo tante pipe mentali, però Già, se uno guarda la classifica... È no? la nostra specialità. Esatto, che noi siamo fortissimi. Eh, e guarda eh, la distanza relative che ci sono tra le varie squadre veramente con tre punti tu vai a metà classifica se non di più quindi eh, tutti i nostri discorsi che facciamo eh, sia gli articoli che, che vengono scritti ma anche come semplici tifosi eh, sono tutti pesantemente influenzati dal numerino in cui sei in classifica nona giornata di campionato quindi sono, insomma, secondo me dobbiamo essere un po', un po' più obiettivi Ecco, in questa cosa comunque ragazzi per rispondere, eh, scusa, per rispondere a Luca eh. che dice se so, vuol dire Sivillina scorri sempre <ride> ti eh, leggo la, la definizione della Treccani eh, ambiguo, enigmatico di interpretazione dubbia come erano talvolta i risponsi delle Sibille e in genere degli oracoli eh, quindi ecco questo intendevo e Mattioli, da cioè, stessa, che, che è Mattioli è un oracolo praticamente no, ho detto che la sua risposta era Sibillina, Sibillina. No, no. esatto va bene, eh, va bene. Per, per quanto riguarda tutto questo discorso sì, dai, insomma eh, Forse, forse dobbiamo ricalibrare meglio le nostre aspettative mm, nel senso che eh, ok, forse a questo punto un paio di punti in più non avrebbero guastato però uh, secondo me c'è ancora l'onda lunga de delle ambizioni di Serie A insomma, che... ma forse anche un inizio di campionato eh, in cui tu avevi perso Pisa poi avevi vinto 5-0 contro il Pordenone che poi si è rivelato yeah. essere una squadra di Serie il B col Monza eh è pareggiato col Monza, quindi poi c'è stata la pausa quindi in quel mese lì si sono un po' cementificate le aspettative di una Spal più Garibaldina che potesse fare qualcos'altro poi dopo eh, i risultati non sono stati granché e quindi adesso ci sta questa fase di depressione però poi depressione ma che poi sì, esatto, fase depressione di, non, non la definiamo ci sta questa di fase di, di, di meno, di un po' un velato, un, un sibillino malcontento come direbbe <ride> Alessandro <ride> no, Orlandini Okay. Parliamo di Bene. Ascoli, ragazzi, che, come dire, eh, si sì. gioca tipo domani sera. Ok, <ride> cosa vuoi dire sull'Ascoli? Allora, sull'Ascoli io mi sono appuntato da un articolo che è uscito sullospallino.com. Ma dai. 3-4 eh, statistiche, sì, ogni tanto ci do un'occhiata. Bravi, simpatici. 3-4 statistiche eh, importanti, secondo me, ossia... Uh, che l'età media dell'Ascoli è più di 28 anni e quella della Spalla è 24. Mm -hmm. e già questo, secondo me, è un dato abbastanza indicativo. Sui tiri in porta, e qua uh, vi chiedo una riflessione prima di andare avanti con le altre statistiche. Uh, Ti importa che è l'indicatore più importante dell'intera vita di Pep Clotet? Di Pep Clotet, bravo, proprio qui volevo arrivare. perché content, Quando mi ha ho... letto la sera... Eh... Eh, si tende e dice la moglie sai che oggi in allenamento abbiamo fatto 100 tiri in porta <ride> Sì, però io qua vi inviterei a fare eh, una riflessione soprattutto Scusa, allora, ti, ti interrompo perché copina ha appena pubblicato una storia su Instagram no un post su Instagram di lui che sì. mangia i passatelli in brodo e scrive oh, my favorite dish in Ferrara hashtag passatelli in brodo <ride> eh, perfetto <ride> eh, abbiamo, caldo, cosa però, in però, lo aspettiamo no, quando c'è caldo eh, <ride> Va bene. Okay. Comunque dicevo, questo dato dei Tiri in Porta che in mm -hmm. qualche modo ossessiona Clotet, eh, io vi chiederei una, un vostro punto di vista perché eh, la SPAL fa in media 17,5 Tiri in Porta, l'Ascoli mm -hmm. ne fa 10,8 sempre a secondo di quello che c'è scritto sullo spallina.com. Però i tiri, nella i tiri eh, nello specchio della porta, perché il primo sono i tiri verso la porta, poi in realtà quelli che centrano lo specchio sono circa gli stessi, sono sotto il 40%. Mm. Non è che questa cosa di tiri in porta ci stia un po' sfuggendo di mano, perché comunque la spalla. Nel senso che eh, ci pensavo mentre guardavo la partita, poi Clotet l'ha tirata fuori ancora in conferenza stampa. Mm. Sì, un tiro in porta è un tiro che può essere potenzialmente pericoloso, come l'XG, no? anzi, in realtà quella è un'altra cosa ancora, però expected, non importa. Expected goals. Esatto, ma eh, tanti dei tiri che ha fatto la Spada in porta mm. cioè, erano tiri veramente poco credibili cioè, oppure arrivavano in porta con una, eh, una lentezza incredibile quindi, mm. secondo me, la statistica nuda e cruda di dire ah, siamo la squadra che tira di più, siamo, abbiamo fatto 50.000 tiri in porta mm. sì, ho capito, ma quanti di questi tiri poi effettivamente, uno, hanno preso la porta e due, hanno preso la porta in maniera credibile? Perché è questo che, eh, io non so se lui quando parla di fatto che manca la concretezza parla di questo. Sì. Però, io arrivo a Leo perché eh. ho avuto lo stesso pensiero domenica guardando la partita, che continuavo a sentire, ah ma hanno tirato in porta, hanno tirato in porta, e il mio pensiero è stato il fan per le statistiche secondo me. Bene, sì, <ride> no, cioè, vabbè, allora ci sono stati almeno 3-4 cioè, tiri. Siamo d'accordo cioè, cioè, se li avessero giocati un po' meglio, probabilmente avrebbero dato degli altri risultati. Ecco, Christian, richiede diciamo, di, appunto di pinzini importa, sì, ma, <ride> ma neanche così caldi, cioè di quelli che rimangono lì 2-3 ore dopo averli fritti, sì, eh. cioè, però vedi. Quindi, eh, Oggi Clotet non ha parlato di tiro in porta, ma ha detto che il, il principale elemento di cui preoccuparsi è la tenuta difensiva contro l'Ascoli. Mm. Eh, infatti mm. è una cosa che ha specificato, che sarà una Ma nella tenuta difensiva è compreso anche non prendere dei gol come quello di domenica? Penso che quello sia l'auspicio per il futuro in generale. Cioè non credo okay. che sia. Ma secondo no. me sì, perché... È... Se non si può prescindere, il reparto difensivo non può prescindere dal portiere. Quindi, se è chiaro che si può ogni due dire fanno un gol. E anche quello di io, Matteucci mi trova molto d'accordo perché. Quindi, gli anni scorsi ci si lamentava che non si tirava in porta, ora ci si lamenta se si tira in porta. Infatti, cioè io preferirò sempre una, una squadra che fa 30 pinzini, che, che, che ne una che, che come l'anno scorso capitava. Che, che proprio non, non arrivava neanche in area. Eh. Se, se, secondo me il discorso di Leo non era proprio focalizzato eh, eh, esatto. su Pinti non importa rispetto eh. al. Alla... Mm. A non farlo? Cioè, semplicemente diceva lui, che utilità può avere tirare in porta in modo spazio e debole, è, che... sempre, è sempre utile tirare in porta, che discorso ah, è? Sì, però se lo no, fai No, aspetta, quello Pol che ho detto io è una cosa diversa, come dice la Polli. Cioè, non è che ho detto che preferisco una squadra che non tiri in porta, piuttosto che una squadra che tiri. È ovvio che preferisci sempre una squadra che tiri sempre in porta, perché è quel presupposto segnare. Mm. Però la, eh, ripetere continuamente questa per i numeri, per che la squadra tira in porta un sacco di volte poi alla fine secondo me eh, può lasciare il tempo che trova ecco, tutto lì. non dico che, è ovvio che chi è che non vuole vedere la squadra che tira in porta Quindi, cioè, eh, quella è la base um, secondo me Clotet eh, mh, evidenzia questo dato dei tiri non tanto per farne un, eh, una medaglia al valore ma per dire ragazzi noi il gioco lo creiamo non siamo una squadra in balia degli avversari che ci incischia che fa il 70% di possesso senza concludere assolutamente niente cioè noi l'azione la iniziamo, la sviluppiamo e la completiamo poi non siamo così bravi a completarla magari facendo i tre gol che meriteremmo di fare se eh, in ogni partita in cui tiriamo 30 volte in porta secondo me la, la sua logica sta lì cioè, ma io sono quello di tutta la vita eh. Cioè, beh, la, la sua spazia piace dire. no ma nel senso cioè, me, il, il, il, il, questo discorso secondo me si inserisce in un contesto in un contesto che è quello uh, stiamo facendo un percorso tecnico la squadra sta capendo cosa fare e come farlo e i risultati in questo momento probabilmente non corrispondono a quello che è il livello di uh, comprensione di sviluppo ma ci arriveremo e infatti oggi mm. ha detto oggi ha detto arrivare a febbraio-marzo arrivare a febbraio-marzo ha detto Clotet mm. mm, con come dire eh, la convinzione eh, che eh, fino a febbraio-marzo ci sarà il tempo sì, poi c'è maggio poi c'è giugno però per, eh, il campionato è finito <ride> quindi cioè, <ride> cioè, so. non è che possiamo fare uno sviluppo di due anni di un campionato cioè Comunque, eh, quello che tu dici... Però guarda... lui, lui, lui ha detto che il lavoro inizierà a pagare a febbraio e marzo. Io Leo... rispetto alla squadra mi... di Marino dell'anno scorso, uh -huh. mi sentite? Sì sì, sì, sì, avevo avuto un momento di blocco. No, basta. Qualcosa non va nella connessione di Leo. Allora lo tiriamo via e poi lo... lo, lo... Tornerà. Lo, lo, lo, lo riprendiamo eh, no vabbè eh, speriamo prima di febbraio dice Federico ma certo tutti sperano prima di febbraio però Clotet ha, ha messo le mani avanti in un certo senso dicendo guardate che con i presupposti con cui è nata questa stagione eh, si va a finire più o meno lì eh, detto questo ho messo Ascoli più 50 perché sono 50 eh, anni 50 anni che la SPAL non vince ad Ascoli e quindi cioè, si spera che sia la volta buona. Eh, Massimiliano Vignodini ci chiede, ma di Ninkovic non si sa più niente? Certo che si sa qualcosa, perché nella settimana in cui si parlava di lui, quindi più di un mese fa, Ninkovic ha deciso di eh, firmare per una squadra del campionato serbo, il proleter di Novi Sad, eh, allo stato attuale con questa squadra non ha ancora debuttato adesso sto andando a vedere ma mi pare di no ma perché qui c'era un problema nel senso che la SPAL non lo poteva ingaggiare per quanto avesse considerato di farlo in quanto non, non c'erano le condizioni burocratiche per farlo eh, per via del mh, permesso di soggiorno perché eh, la Serbia non è nell'Unione Europea e quindi sarebbe stato un extra comunitario che la SPAL non avrebbe potuto ingaggiare Okay. Comunque per terminare il ragionamento, prima che mi incrovasse sì, sì, tutto, sì. Eh, dicevo che comunque su, eh, il ragionamento che fa Clotet è, è valido, perché se noi vediamo gli expected goal, la spalla ha fatto 13 goal su un valore di 13,6, quindi vuol dire che quello che semina in qualche modo raccoglie, mentre l'ascoli eh, di 10 ne ha fatti 14, il che vuol dire che in questo momento è un po', eh, è un po a credito no? Con, sotto questo punto di vista. E secondo me è interessante l'ultimo dato, quello dei tiri fuori, che la Spalla tira 97... Tiri da fuori aria. Tiri da fuori aria, mentre l'Ascoli 45. Ma questa è te una te spiegazione... Te ti eh. ha spiegato perché la Spalla tira tanto da fuori aria. Tu eri in Esatto, esatto. Sì, sì, infatti e era e... la mia domanda gli ho chiesto e lui ha detto che... Eh, è Perché quando gli avversari fanno bunker è complicato per il gioco che fa la Spalla riuscire a entrare in, in porta con la palla. Quindi ci sta anche, però anche quello è un modo per poter fare gol. Intanto il Cagliari è in vantaggio sulla Roma. Eh, allora, eh, Massimiliano ci chiede di Musacchio, e ti dico io, stupidaggine colossale, non, non è un nome proprio buttato lì, anche perché che motivo avrebbe la SPAL di prendere un centrale, di mettere dei soldi lì, quando eh, Vicari e Capardossi stanno facendo un campionato più che buono. Allora, siamo alla fine, e intanto vi chiedo una cosa al volo, eh, avremo una mascotte della SPAL, perché è stata lanciata... Questa specie non, dico neanche, non è neanche un contest è solo una raccolta di idee eh, ieri con una storia di Instagram eh, la SPAL ha chiesto di suggerire quale può essere la nuova mascotte della SPAL e io vi dico la verità ho il terrore di vedere cosa verrà fuori ma io ho una domanda su questo contest, come l'hai definito tu ma la mascotte deve essere per forza un giocatore o un simbolo? Cioè, un giocatore è già a e quindi no eh, okay. però... ma anche se fosse un simbolo Potrebbe essere lui. No, quindi... eh, c è, c è, no la mascotte è Zuculini perché scriviamo prima che è un influencer. Ehm, la mascotte ma... deve essere solo Feffo. <ride> sì, ma non il Feffo che conosciamo noi, però è un altro. La allora, mascotte si deve chiamare Dalmino. <ride> <ride> no, ma eh, il cerbiato. No, io ho paura che la mascotte sia quella roba. Eh, cioè, quella all'americana. Che... Sì, c'è cioè, proprio quel un pupazzone che scende in campo, esatto. Per esempio, il Vicenza, che ha appena pareggiato contro il Monza, eh, ha un gatto come mascotte. Aveva un gatto, non so se ce l'ha ancora. Mm, è vero, è vero. Che, che si chiama Gatton Gattoni, è, è anche una cosa simpatica, devo dire. È, però, no, non, non vorrei che venisse fuori una cosa tipo l'uomo salamina, o queste robe qua, perché già il basket erano un sacco. Già il basket oh, anni fa fatto un uomo capelletto, fece... è vero? fece l'uomo cape capellaccio a questo punto possiamo scegliere una mascotte sui nostri personali gusti vedo che chi ci sta seguendo sta, sta, sta già suggerendo delle mascotte insomma una salama da sug eh, uno ha suggerito anche della Giovanna sì in effetti si potrebbe chiamare <ride> come l'uomo premio io punto vabbè. sempre a Pacconate se dovesse essere richiamato eh, bisogna andare a riprendere in Bulgaria però io ci, va, ci vado io Mi, mi prendo con, con, con un volo Ryanair per Sofia <ride> sì. per caricare Pacconate e vabbè vediamo cosa viene fuori questa storia della mascotte certo come dice eh, non ricordo più chi l'ha scritto che è un po' un'americanata mi fa ridere il commento Elena. di Marcello dice ha già vinto il maiale <ride> però sarebbe memorabile avere un maiale come mascotte ragazzi cioè, eh beh, Ma io, io spero che niente Leo lo perdiamo Leo, Leo ha una connessione non, non così funzionante stasera no, ragazzi, comunica a Saverio che il, il Vicenza sta pareggiando vi l'ho appena detto spregando. io eh, va bene comunque eh, andiamo in chiusura perché la Polly deve andare in bagno eh, allora eh... vero Polly? devo la pipì sì eh, esatto. Eh, allora, eh, i, vostri favoriti, <ride> i vostri favoriti per le prossime due partite. Allora, io mi gioco un doppio Mancosu. Tutte ah, almeno. almeno no, no, no, no. Allora, visto che io ho zero punti, voglio essere libero di decidere chi è il miglior giocatore. Quindi metti Mancosu. Ok. Mancosu per tutte e due, per Leo. Eh, cosa, non ho entusiasmato particolarmente una tenerina con il Gamb. Cioè, intanto dice Paolo, <ride> <ride> so. meraviglia, eh, Sara dice: non vale dire Viviani, <ride> ragione anche Sara. Troppo facile, troppo facile, sì. mm. Vabbè, secondo me potrebbe esserci un Vicari Vicari, ma perché? So, oh, perché secondo me potrebbe tipo una un partita gioco. orrenda come eh, frosinone Spaldi due anni e mezzo fa, cioè, ah, zero ti su un calcio d'angolo? Esatto. Mi, mi piace il tuo coraggio, va bene dopo? E poi vabbè, è butto sempre Colombo, quindi lo tengo Colembo, perché è un tuo pupillo. Va bene, io invece dico Colombo a Ascoli, perché dovrà segnare fuori casa prima o poi. Mm -hmm. e, e quella dopo col Perugia mi gioco Dembone Sec <coughs> tanto c'è Elena che, dice... che non ti è mai andata bene con Dembone Sec eh, è vero è vero voglio, voglio vedere se riesco stavolta eh, diceva, dicevi eh, che c'è Elena che se la gioca con un Dorate o Colombo Dorazio Colombo, eh, vediamo eh, no, mi, mi fa ridere il commento di, di, Sar di Andrea Sartini, ho paura di Murgia per la prossima partita, ma guardate che Murgia tipo in otto partite, ha giocato sei minuti, una roba così cioè, poi ha fa sempre fatto la muffa in panchina quindi non credo sia un pericolo realistico poi puntualmente magari farà gol eh. Eh, per però domenica, okay. se Come domenica si ha saltato Terry Domenica no, no, domeni, no. un attimo, no, però domenica se, aspetta, chi, poi chiudiamo veramente. Ah, sono no, forza. io ho un'ultima cosa da dire, a proposito Vai. di Cerri, ci sono eh. stati dei nostalgici. Nostalgici di Cerri? Sì. Sì. sì, Vabbè ci ho sono stati anche di cose peggiori, che... quindi non mi stupisce sinceramente. Esatto, per carità di Dio, però eh. Eh, eh. Mi, ha, mi ha lasciata abbastanza perplessa questa cosa e volevo... Immaginavo. Rompo, no, su Cerri domenica cosa vi ho detto dopo aver visto Bellemo che fa lo slalom partendo dalla tre quarti entra Bellemo in sembra iniesta, e cioè, e vabbè ho detto uè, qua manca solo che Cerri entra al settantesimo e bolli entra al settantesimo è entrato al settantesimo non ha bollato perché non, non, non, non ha avuto no? però ci è mancato poco e, quindi su Murcia Fra, Roma, non mi preoccuperei farate Orlandini indovinare Voleva colpire anche stavolta, eh, esatto. ma gli è andata male. Questa volta mi, mi vengo in diretta col Saio. Va bene. Esatto. Eh, direi che per stasera basta così. Eh, grazie Leo, grazie Polli. Eh, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Se avete voglia di suggerirci uno sponsor per questa diretta, c'è spazio, avanti che c'è posto. Eh, e niente, basta. Ci vediamo mercoledì prossimo. Pro provere proveremo ad avere l'ospite mercoledì prossimo, perché è già un po' che non ne abbiamo uno e secondo me dobbiamo cominciare a fare del fatturato. Quindi... Sì, anche perché la prossima, la prossima diretta sarà prima di Cremonese Spal, quindi potrebbe starci bene qualcuno che venga a parlarci anche di qualche trascorso di questa partita. Bene, buonanotte a tutti e alla prossima. Buonanotte a tutti, grazie, ciao. Ciao.